ieri a Matera su iniziativa del centro S di Radici un convegno sulla corretta alimentazione e sul fruttarismo sostenibile la via naturale per l'alimentazione umana l'essere umano è stato affermato è un animale frugivoro L'anatomia e la fisiologia comparata indicano in modo incontrovertibile che l'alimentazione idonea alla specie umana è la frutta l'unico alimento idoneo è salutare in quanto anche le piante sono essere viventi e le parti di cui si ciba l'uomo, radici, foglie, semi eccetera contengono una quantità notevole di fitotossine attraverso cui le piante si difendono dai predatori e parassiti. Attualmente invece è stato precisato l'uomo civilizzato si comporta come un necrofago cioè si nutre di cadaveri, animali e vegetali con tutte le conseguenze che questo comporta dal punto di vista psicofisico. La cottura genera anch'essi composti tossici per la nostra salute i quali aggravano il quadro tossiemico poiché si aggiungono a quelli propri del processo putrefattivo. L'alimentazione dell'uomo civilizzato costituisce la prima causa di tutte le malattie e del processo generalizzato di senescenza la quale si presenta come una patologia degenerativa generalizzata dell'intero organismo. La proposta alimentare carpotecnica, produzione alimentare di frutta al 100% invece ci offre la via di uscita, hanno detto, da questa degenerativa situazione ambientale salutare in quanto soddisfa integralmente i nostri bisogni alimentari e ha un impatto ambientale minimo quasi nullo.